Ciao a tutti e benvenuti a TDD, io sono Annalisa Poletto, una web designer e io sono io Procopio, una graphic designer. Siamo le fondatrici della Pongo Design e Pongo Design Web, è una realtà genovese che si occupa di comunicazione per aziende un po' più strutturate ma anche per piccole realtà. E ci siamo conosciuti nell'agenzia di comunicazione a Genova e abbiamo subito instaurato un rapporto lavorativo basato sulle nostre competenze, su una complicità e su un'affinità di pensiero che ha portato alla decisione di aprire la nostra realtà a Genova ma operiamo anche in altre città italiane. Crediamo fermamente nell'importanza delle competenze individuali e nel lavoro di squadra anche perché fare comunicazione vede richiede la compartecipazione di diverse figure professionali. Ad esempio se parliamo di web, un sito web non deve essere soltanto bello ma deve eh, naturalmente essere trovato e essere ben posizionato sui motori di, eh, di ricerca, deve rispondere efficacemente alla concorrenza, deve lavorare in modo adeguato nel corso del tempo e cosa importante deve essere anche il frutto di una pianificazione più completa che tiene conto di una brand identity eh, solida e strutturata. Per questo motivo la nostra realtà lavorativa eh, si basa sulla collaborazione tra diversi professionisti che lavorano per un obiettivo comune che è quello di rispondere alle esigenze del cliente e affrontare quindi ogni progetto mettendo a, punto, a frutto le eh, proprie eh, competenze eh, personali. Eh, quindi ognuno di noi svolge il proprio lavoro al meglio per un obiettivo comune, come dicevo prima, che è quello di eh, fare una comunicazione di successo a 360 ⁇ Riusciamo a fare questo grazie alla, a un'esperienza eh, di eh, collaborazione di team che ormai dura da eh, tantissimi anni. città attiva eh, con diverse um, realtà lavorative. Come dicevo prima ci sono aziende un po' più strutturate che hanno magari bisogno di rivedere la loro immagine eh, aziendale o uh, realtà un po' più, più contenute dove hanno bisogno invece di emergere in modo comunicativo. E la Pongo Design risponde a entrambe le esigenze in modo professionale, eh, infatti vedrete nel video alcuni dei nostri progetti e vi consigliamo di andarli a vedere magari in, po in modo un po' più approfondito sul nostro sito web. ringraziamo TDD per questa ehm, esperienza e inoltre ringraziamo voi per l'attenzione prestata.